Benvenuti e benvenuti nel modulo 2, strumenti di condivisione e collaborazione, lavagne interattive multimediali e introduzione a Google Apps. E stasera avremo come ospite Davide Tognoli di Fidegna che risponderà alle nostre domande. Questo è il modulo 2 che vi faccio scorrere. Ci occuperemo di uh, lavagne quindi multimediali, avremo delle zone di uh, collaborazione, come vedete, e uh, poi eh, una lavagna online e uh, una presentazione generale delle Google Apps. Avrete uh, delle, un Padlet in cui uh, condividere, come vedete qui, le domande, a Tognoli e poi avete un forum in cui interagire e il compito della, del modulo. Buon lavoro! A stasera!